Siamo arrivati al momento della nostra rubrica mensile con Sergio Piovini S&P 500, i migliori settori del momento. Lascio a te la parola perché insomma, eh, con, attraverso questa rubrica eh, cerchiamo di capire come approcciarsi ai settori e come quindi eh, riuscire a gestire al meglio il nostro portafoglio di investimento. Prego Sergio. Sì esatto, ehm, quindi piccola, piccola e brevissima premessa, questo è un portafoglio che potete facilmente attuare è un portafoglio azionario, chiaramente. Quindi, ha bisogno di essere abbinato come minimo a un orizzonte temporale. Quindi, non, non fatelo se avete un'ottica temporale inferiore ai 5 anni, perché comunque è soggetto a una sua volatilità. Nell'ultimo anno ha registrato una volatilità del 2,76%, un drawdown che è stata la discesa massima eh, nel corso del 2022 del 13% da tenere presente che in fasi di particolare stress, come nel febbraio-marzo del 2020, le discese temporanee possono essere anche importanti. Ecco, detto questo, comunque è un portafoglio azionario che può essere inserito all'interno di, di altri investimenti vostri personali, quindi è ovviamente fatti di supportare da un consulente finanziario in questo in, questo, in questa fase ma andiamo a vedere cosa può fare questo portafoglio allora e eh, cosa facciamo in questo portafoglio andiamo ad analizzare quelli che possono essere i migliori settori dello standard Poor's 500 questa è l'analisi di fine agosto quindi cosa avevamo i migliori settori sono l'energia i servizi di pubblica utilità beni di prima necessità e la salute Via via proseguono tutti gli altri. Come vedete vi faccio notare una cosa che è importante, che le, le analisi che prende in considerazione vari orizzonti temporali ne misura performance e forza, e forza relativa erano praticamente tutti verdi se non i, i servizi di comunicazione. Andiamo a vedere adesso l'analisi di fine settembre. Cosa, cosa abbiamo? Abbiamo visto quindi un mese settembre molto, molto negativo per i mercati azionali, il nostro standard pool per esempio ha, ha perso il meno 9,34%, meno 10 ha fatto il Nasdaq, tanto per citare i più importanti. Ecco che allora molti settori a livello di analisi mi vanno addirittura in negativo, qui li vedete tutti colorati di rosso, mi restano comunque in verde. I, sì. i soliti quattro settori energia servizi di pubblica autorità salute e beni di prima necessità sono in generale settori definiti difensivi nel mercato quelli che vengono un po più gettonati dagli operatori nella fase di difficoltà e di maretta dei mercati e quindi abbiamo questi settori che perdurano anche alla fine di settembre e saranno i nostri settori di investimento anche per il mese di ottobre di conseguenza manuela i nostri eh, ETF che ci servono per andare a interpretare facilmente quei settori rimangono inalterati e lo sono praticamente da parecchi mesi quindi abbiamo il settore energy, il settore utilities, il settore consumer staples e il consumer healthcare questi sono ETF che potete comprare tranquillamente anche nel mercato e nel vostro valore di Milano rimangono tali e quali anche per il mese di ottobre e non è detto da nessuna parte che noi dobbiamo per forza smanettare, comprare o vendere per portare avanti un portafoglio che comunque abbia, uh, possa avere dei risultati interessanti nel medio termine, qui avete tutti i codici ISIN quindi insomma certo. li, lascio lì, li lascio lì un momento a videate in modo tale che li, vi possiate prendere nota. Ecco detto questo quindi andiamo a vedere l'andamento del portafoglio nel mese di settembre che è stato comunque negativo anche per il nostro portafoglio quindi vedete il grafico in discesa a livello di performance registra un meno 5,01 che comunque non è malaccio tra virgolette perché lo standard per 500 ha perso meno 9 il Nasdaq meno 10 anche i nostri mercati europei insomma non è che abbiamo fatto benissimo e questo ci dice eh, che i settori difensivi mh, non guadagnano comunque quando il mercato in generale perde, non hanno questa capacità, però almeno fanno da bel cuscinetto e tendono a difendere, quindi perdere meno rispetto agli altri mercati. Dopodiché, un'occhiata a livello storico del portafoglio, quindi partiamo dal 1 gennaio 2020, qui vediamo la discesa a febbraio-marzo, importante eh, dello scoppio della pandemia, dopodiché. Il portafoglio riprende tende comunque a salire quest'anno abbiamo due discese in un anno particolarmente negativo finora questa è la discesa in pratica che vediamo di settembre e in generale qui, qui abbiamo le performance aggiornate quindi il 2020 performance ovviamente consolidata in più 13 2021 più 32,95 e Malgrado la discesa di settembre nel 2022, la performance rimane intorno al 9,28%. Che comunque non è male, visto tutto quello che stiamo vedendo a livello dei mercati. Perché qui li ho ordinati i mercati principali: abbiamo un NASDAQ addirittura che mi tocca a meno 30%. I mercati eh, orientali, cinese, eccetera, sono sopra il meno 20%, il meno, meno 20% standard Poor's 500, meno 23, il nostro funzionamento meno 23, insomma è un bagno di sangue mm. alle, a livello eh sì. generale. L'unico mercato, segnalo per chi eh, vuole prendere nota, l'unico mercato positivo di un certo tipo, insomma, a livello internazionale, è il mercato brasiliano, che è il Bovespa. Okay. E, ecco, comunque, però, in generale, è un bel... Finora un bel bagno di sangue, direi, insomma, sui mercati a livello generale. E, e questo lo è eh, e lo sarà fin tanto che le politiche monetarie della Fed saranno restrittive. Eh nel, certo. ne, ecco, nel momento in cui il mercato si inizierà a intravedere che queste politiche monetarie cambieranno o rallenteranno, credo che sarà abbastanza veloce il cambio di direzione, però. Ce ne vuole ancora un po' perché siamo a un'inflazione che è ben lontana dal 2% no? che, che, che deve raggiungere, poi è ovvio che mh, non deve arrivare necessariamente al 2% per far sì che poi le banche centrali allentino, però deve cominciare a scendere in modo importante, ecco. Sì, esatto, deve iniziare a scendere, però ecco, abbiamo questo effetto di, eh, sai che i mercati comunque anticipano di certo. 6-8 mesi e via, quindi l'inflazione probabilmente non sarà sicuramente il 2%, tenderà a scendere eh, prima o poi okay. chiaramente, eh, Certo. Però, però comunque appena si, si intravede il, il mercato la possibilità, o una parola detta da Paola nei prossimi mesi, in questo senso, è possibile che i mercati inizino comunque a stabilizzare, almeno a stabilizzarsi, e poi piano piano anche poter ripartire. Ma comunque, come hai anche tu detto prima, non ci siamo ancora e i rischi di ulteriori ribassi sui mercati ci sono e, secondo me, aumentano anche in, questa, in questo periodo.